la signora del mondo, colei che ottiene senza chiedere, l'innominata, la madama, la bamba che tutto il paese fa ballare, signore e signori, sua oscurantezza, la droga. Ecco, io vorrei dogarmi di vita, chi è che spaccia vita? Dove lo trovo? A quale angolo devo bussare per un pusher di vita? Sì, ho già una vita. Ma ho solo questa. Non la voglio bruciare. La tengo da parte. Per le buone occasioni. Per le grandi emozioni. Per quando sarà ora. Ora voglio una vita con cui giocare. Come in un videogame. Dove morire è solo finzione. Una vita che soffra al posto mio. Voglio farmi di quell'energia che supera livelli e paure. Di non farcela, di non sapere cosa dire, di sentirsi inadatto, inadeguato, incompreso, abbandonato, là solo, in mezzo alla folla. E allora mando avanti lei, per conoscere il percorso, la strada, il metodo, la giusta tecnica, la giusta dose di persone cose, ed emozioni. Ecco chi cerco, chi mi spacci un po' di quella droga chiamata vita, così da spacciarmi sempre per quello che non sono. Droga. Quante volte l'avevo detto quante volte non l'ho fatto. Sempre proposto, mai imposto. Un soffio di quelle parole. Non chiede altro il cuore per rezzarsi più del solito. Odio questo proposito. Semplicemente un bravo ragazzo. Ogni mattina così mi alzo. Quanto vorrei promettertelo. E lui pronto a sfilarmelo. Non si rende all'evidenza. Scasso di pazienza. Testardo come un macigno. Sferra ogni suo artiglio. Altro non aspetta. E, abbassata la paionetta fa la sua entrata. All'armbaggio, pirata. Prende possesso di mente, anima e corpo, il tutto in un sol morso. Ne sono dipendente. Ormai è evidente. Pesce senza acqua, fuoco senza legna. Quale immensa bestemmia. Perdono per ogni peccato ha un limite vivere con questo affamato.